Ciao a tutti, sono il pirata RB e benvenuti alla mia ciurma. Oggi parleremo di 5 misteri irrisolti davvero strani che lasceranno tutti voi a bocca aperta. Siete pronti a immergervi nel mondo dell'insolito e dell'incredibile? Allora salite a bordo, perché la nostra avventura sta per iniziare. Il primo mistero che esploreremo è decisamente inquietante. Un utente di Reddit ha riferito di aver ricevuto ripetuti avvisi dal sensore di movimento della sua porta per diverse notti consecutive, segnalando il rilevamento di movimenti. Tuttavia, ogni volta che ha controllato le immagini, non ha trovato nulla di visibile. Inizialmente, l'uomo ha supposto che si trattasse di un animale domestico del vicinato o di un malfunzionamento del sensore di movimento. Ma dopo la terza notte, l'uomo è rimasto sveglio e ha finalmente trovato un'immagine inquietante, uno strano visitatore a tarda notte che sembrava indossare una maschera. Ancora più preoccupante, gli avvisi si sono verificati intorno a mezzanotte e poi di nuovo 4 o 5 ore dopo, intorno alle 4 del mattino. Chi era questa persona e perché ha trascorso tutta la notte fuori dalla casa dell'utente con una maschera? Prima di continuare con questo video attiva la campanella condividi e clicca like o questo mille piedi striscerà sulla tua faccia quando dormirai. Passiamo ora al secondo mistero che è decisamente inquietante. In un bosco in Pennsylvania un adolescente ha fatto una scoperta macabra, la testa mozzata di una donna anziana. Ma la stranezza non finisce qui. Quando la polizia ha iniziato ad indagare, ha scoperto che la testa era stata completamente imbalsamata da qualcuno e che gli occhi erano stati rimossi e sostituiti con delle palline di gomma. Nonostante un anno di indagini, non sono mai stati trovati indizi sull'identità della donna o sull'origine della testa. L'indagine è stata infine interrotta a causa della mancanza di prove concrete e la testa è stata sepolta in una tomba anonima nel cimitero locale. Fino ad oggi, nessuno sa chi era la donna o cosa sia successo al suo corpo. Il terzo mistero riguarda una spiaggia in Canada. Una famiglia stava camminando lungo la spiaggia quando ha trovato una scarpa con un piede umano mozzato all'interno. Ancora più inquietante, questo è il tredicesimo piede umano a essere stato ritrovato sulla spiaggia negli ultimi dieci anni. Ci sono state molte teorie sull'origine dei piedi, ma nessuno è abbastanza sicuro sulla spiegazione esatta o sul perché la spiaggia sembri attrarre queste macabre scoperte. Il quarto mistero riguarda la malattia di morgellons, una malattia molto rara e controversa. I malati riferiscono la strana sensazione di ciò che sembra un insetto che striscia sotto la loro pelle, affaticamento cronico, piaghe della pelle e fili di fibre che effettivamente appaiono sotto la pelle. Nel 2012, il Centro statunitense per il controllo delle malattie ha affermato che il morgellons non fosse affatto una vera malattia fisica ma semplicemente una malattia mentale. Tuttavia, Decine di migliaia di malati di morgellons, inclusa la cantante Johnny Mitchell, affermano che la malattia è molto reale. Infine, il quinto mistero riguarda Blair Adams, un uomo di 31 anni che ha lasciato improvvisamente il suo lavoro e ha cercato di fuggire da qualcuno che stava cercando di ucciderlo. Adams ha percorso quasi 4000 miglia da casa sua in Canada a Knoxville, dove è stato trovato morto in un parcheggio. Era stato violentemente spogliato dalla vita in giù, e la causa della morte era determinata da un singolo enorme colpo allo stomaco il caso di Blair Adams è ancora irrisolto. E così siamo giunti alla fine di questo viaggio emozionante alla scoperta dei misteri più strani e affascinanti di tutti i tempi. Spero che vi sia piaciuto questo video e che vi abbia fatto riflettere su quanto sia vasto e misterioso il mondo che ci circonda. Se volete continuare ad esplorare il mondo dei misteri e dell'insolito, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e attivare le notifiche per non perdere nessun nuovo video. Grazie ancora per averci accompagnato in questa avventura e ci vediamo al prossimo video. Buon vento, ciurma!